Ciao, sono Marco, sono a spasso qui con il Federamica a quattro zampe in questo posto meraviglioso che frequento più che posso, io amo la natura e tutto quello che la natura ci può insegnare e questo è appunto eh, l'aggancio all'argomento che voglio trattare con te oggi durante questi due passi fantastici, abbiamo anche corso se è per questo, non avevo intenzione ma poi la voglia è cresciuta e abbiamo corso, io e King, il Federamica a quattro zampe che sta lì, come vedi, se no sembra che sto parlando di una figura astratta che ho inventato, giorni fa ho sentito in televisione eh, qualcosa di molto interessante, ogni tanto si trova qualcosa di interessante in televisione, c'era una addestratrice di falchi, un bel settore devo dire, soprattutto molto di nicchia se vogliamo, questa addestratrice ha detto qualcosa con una semplicità estrema, qualcosa di veramente straordinario che fa riflettere. È qualcosa che in un modo o nell'altro ho sempre pensato, ma detta così su due piedi da questa persona, eh, in maniera molto semplice, ti fa comprendere ancora meglio l'importanza di questa cosa. Ha detto semplicemente che in natura la punizione non esiste ed era appunto legato al suo modo, alla sua tecnica di addestrare il falco. In natura la punizione non esiste e questo fa riflettere molto, ma veramente molto, perché se vuoi ottenere dei risultati da persone o da chi che sia, la tecnica della punizione non funziona, o meglio, non funziona come funzionerebbe la tecnica della gratificazione. In natura non esiste proprio questa, questo argomento punizione, è una aberrazione dei processi naturali eseguita dall'uomo, dall'essere umano, che magari crede che con una batosta di esempio, faccio tanto per dire una punizione tipo, può ottenere qualche cosa. In realtà non è così. Se vuoi ottenere qualche cosa, devi usare la motivazione interna. Tant'è vero che lo vedi senza andare nell'addestramento dei falchi, che tra l'altro non conosco, diciamo che forse tutti noi siamo molto più vicini, o meglio, almeno una volta abbiamo visto come si fa ad addestrare i cani, per esempio. Bene, quando fanno qualche cosa di ben fatto, gli si dà il premio che è un biscottino, una crocchetta, quello che è. Vengono premiati, si devono premiare perché questi possano ripetersi nei loro comportamenti che in quel momento hanno fatto bene. La punizione, altri, non è che un'invenzione dell'uomo e ha la presunzione di poter ottenere dei risultati, quando in realtà se vuoi ottenere dei risultati il miglior metodo è quella della gratificazione, della motivazione interna. E questo puoi ottenerlo, questo risultato, anche autogratificandoti, cioè usando questa gratificazione anche su di te, tant'è vero che i migliori formatori ti dicono di... Eh, premiare i tuoi micro successi, Cioè quando ottieni un successo anche piccolo festeggia, celebra appunto perché ti sentirà poi più motivato a eh, ripeterti in determinate performance o atteggiamenti o comportamenti o quello che sia. Eh? L'oggetto quindi era appunto in natura, la punizione non esiste. Se vuoi veramente educare se vuoi ottenere qualche cosa non usare la tecnica della punizione bensì quella della gratificazione perché funziona senza dubbio molto molto meglio anche perché a volte quella della punizione ottiene la tecnica della punizione ottiene risultati contrari e se vuoi ottenere invece un buon risultato usa la tecnica della gratificazione che è molto molto meglio mi auguro che questa piccola pillola di coaching of fraud come Uso chiamare io questo mio modo di trasmettere informazioni che per me sono state preziose, possa esserti stata utile come lo è stato per me. Per me è stato veramente un elemento chiarificatore, quelle poche parole dette così. In natura la punizione non esiste. Quindi continuiamo la passeggiata. Io e King, il fedele amico a quattro zampe che a volte va stra dietro, a volte sta davanti, adesso ti precede e ti saluto con un abbraccio. Ciao.